Albert Einstein una volta ha detto Ognuno è un genio Ma se giudichi un pesce dalle sue abilità di arrampicarsi su un albero Lui vivrà per tutta la sua vita credendo che sia stupido Penso che la scuola trasformi milioni di persone in robot Vi rendete conto di quanti bambini si paragonano a quel pesce che nuota controcorrente in classe Senza mai pensare di trovare il proprio talento Stanno credendo di essere stupidi, di essere inutili ed è il momento che qualcuno ne parli, non sei obbligato a credermi ma voglio che mi ascolti togliendoti dalla tua prospettiva. Vorrei cominciare con un esempio che ho trovato su un canale youtube, presta molta attenzione, Questo è un telefono di quest'epoca questo è un telefono di 150 anni fa c'è una grande differenza no questa è una macchina di oggi e questa è una macchina di 150 anni fa un'altra grande differenza ho ragione bene allora guarda molto attentamente questa è una classe di oggi e questa è una classe del secolo scorso ora non è una vergogna che sia passato più di un secolo e non sia ancora cambiato nulla. E ci dicono che ci preparano per il futuro. Vorrei chiedere: la scuola prepara gli studenti per il futuro o per il passato? Gli studenti vengono a scuola e si mettono sulle sedie, alzano le mani quando vogliono che venga data loro la parola. Gli dai una piccola pausa per mangiare e per sei ore al giorno gli dici cosa pensare. Oh, e li fai competere per prendere un 10. Torniamo indietro a quando i tempi erano diversi. Tutti noi abbiamo un passato, ma il mondo è cresciuto e ora abbiamo bisogno di persone che pensino creativamente, innovativamente, criticamente, indipendentemente, con l'abilità di connettere. Il punto è che molto presto nessuno sarà assunto per quello che sa, perché a chi importa cosa sai o se hai memorizzato un evento, abbiamo Google o Siri per quello, nel futuro le persone saranno assunte per quello che riescono a fare con la loro conoscenza se possono creativamente risolvere dei reali problemi mondiali, non solo seguire istruzioni o direzioni e fare crocette su un test a risposta multipla. Ogni insegnante rimane davanti a 20 bambini dove ognuno commette sforzi diversi, ha bisogni diversi, pregi diversi, sogni diversi, però sono costretti ad imparare la stessa cosa allo stesso modo. Gli insegnanti hanno il lavoro più importante del mondo, ma sono sottopagati, dovrebbero guadagnare quanto i dottori. Perché un dottore può fare un intervento al cuore e salvare la vita di un bambino. Ma un bravo insegnante può raggiungere il cuore di questa persona e consentirgli di vivere per davvero. Gli insegnanti sono eroi che spesso vengono incolpati, ma loro non sono il problema. I curriculum sono creati da decisori politici, di cui la maggior parte non ha insegnato neanche un solo giorno della propria vita. Penso che materie come la matematica siano importanti, ma non più di arte o danza. Diamo ad ogni talento un'uguale possibilità. Diamoci una mossa, perché mentre gli studenti possono essere il 20% della nostra popolazione, sono anche il 100% del nostro futuro. Quindi rendiamoci partecipi dei loro sogni.